Ciao amici, come state? Tutto bene? Ah, noi siamo nuovamente insieme. In realtà, devo dirvi la verità, insomma... Eh, oggi io la diretta l'ho fatta eh, in questo martedì mattina ma non ci siamo ritrovati anche sul canale youtube eh, perché perché sono stata bloccata eh, beh, sì, sono stata bloccata per un video che insomma io, io, io reputo che al di là che fosse bellissimo perché raccontava l'oasi naturalistica raccontava il modo di vivere sul fiume eh, e, e raccontava appunto quello che è, che la natura ci regala ma più che altro era di quattro anni fa quindi insomma, vi aspettavo che andassero a prendere questo video e lo utilizzassero per bloccarmi tra l'altro io ribadisco che non sono d'accordo a bloccare i video soprattutto anche quelli eh, così vecchi di tanto tempo eh, tra l'altro ho fatto ricorso ma non ho avuto neanche spiegazioni del perché sia stato bloccato ma, detto questo, insomma, io non voglio fare polevica e anzi voglio un po' guardare al futuro e allora il futuro qual è? Quello di stare insieme di continuare a raccontare insomma un po' di, un po di cose, un po' di notizie, un po' di luoghi, di posti così com come so raccontarlo io e, e quindi questo era un po' anche per spiegarvi perché in realtà non ci siamo visti eh, su YouTube, eh, in realtà l'ho fatto sul, sul canale comunque, sull'altro mio canale Patreon, ma eh, che cosa è uscito fuori quindi questa mattina devo dire che mancavate in tantissimi e mi mancavate tanto eh, anche per continuare a chiacchierare ma devo dire che chi c'era eh, so, non, eh, non si è risparmiato nel lanciare così magari eh, qualche altro tema da, da, da poter eh, diciamo così eh, mettere in piedi ecco io dico mettere in piedi per eh, magari una delle prossime dirette eh, cosa è successo? io ho raccontato che cosa sto facendo in questi giorni in fiera, mm, eh, dieci giorni di fiera, una fiera commerciale eh, dove insomma c'è un'area spettacoli eh, vicino all'area street food, questa area spettacoli viene eh, da noi gestita e, e ci sono un bel po' di attrazioni, eh, quasi tutte legate al ballo, tant'è che dove in c'è stato il ballo country e a me è piaciuto tantissimo vedere insomma eh, tutti i ballerini che in qualche modo con i loro cappelli, cinturoni, stivali ma soprattutto il loro modo di ballare con eh, gli indici praticamente dentro ai, ai pantaloni o nei passanti delle cinture insomma si esibivano nei loro balli, molto allegri, molto gioiosi, Io ho notato che insomma la musica può sicuramente eh, diciamo così accompagnare quelle che sono le esibizioni e quindi renderle ancora più gioiose, ma cosa è successo? È successo che invece ieri Sera c'era il latinoamericano, c'era una scuola di ballo che ha fatto le sue esibizioni. E mh, insomma, queste esibizioni hanno, hanno fatto sì che poi, a lungo andare, in qualche modo, anche eh, le persone presenti potessero, diciamo così, eh, provare e eh, imparare a questo ballo latinoamericano. E che è successo? Potevo io non farlo? No, assolutamente no. Così, dopo insistenze, insomma, sono anch'io andata in pista e non vi dico il disastro che c'è stato. Da qui è partito tutto e dicevamo è partito anche il tema di una delle prossime dirette, ma soprattutto eh, per rendere voi protagonisti e insegnarmi un ballo, perché è nata l'idea di fare un, un ballo che è da speciale, che io non ho capito è diventato spaziale, ed è un ballo in cui ognuno di voi può cimentarsi, insegnarmene uno eh, e, e di conseguenza io proverò a... A rifarlo e vedremo un pochettino chi magari sarà il ballerino migliore, quindi spazio, spazio alla fantasia per eh, potervi. Così eh, intanto insegnare a ballare, magari tra di voi c'è anche un insegnante di danza, quindi insomma potrei avere anche dei, degli ottimi risultati. Ma più che altro, insomma, per, um, per capire anche un po' quale può essere diciamo così, il genere che più vi aggrada a livello di balli, quindi se siete d'accordo vi aspetto i vostri video come sempre in cui questa volta però sarete voi anche a fare qualcosa per me ovvero fare un ballo mi raccomando va bene non deve essere lunghissimo eh, va benissimo anche corto quindi io vi aspetto eh, so che ci divertiremo ancora insieme intanto ci ritroveremo comunque sulle varie piattaforme eh, youtube patron potete scrivermi a imhlib dove lì dovete mandarmi i video mi raccomando li aspetto e eh, poi commenteremo insieme nel frattempo io in questi giorni continuerò a prendere un po di pilloline e poi a raccontarvi e farvi un sunto di quello che è stato un po eh, diciamo così questa settimana immersa nei balli e non solo Ah, ancora una cosa a proposito di video appunto vecchi eh, pubblicati non ripubblicati o comunque bloccati eh, una volta al mese credo andrò a ripescare qualche eh, video appunto già un po' pochettino datato faremo un salto indietro nel passato e ve lo riproporrò ecco questo è quello che ci siamo detti oggi vi bacio vi abbraccio come sempre oh, io non mi sono dimenticata aspetto i vostri video con un ballo spaziale e anche tarantolato se volete alla prossima ciao baci